Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitex e Marco 007. Un attimo, devo settare bene. Dun, dun, dun. Era un non non non meno. Qui? Questo era? Sì. No, non abbiamo più la corona. Ok, uh, che personaggio avevamo? Perché Luigi? Perché ce l'ha dato il telefono. vabbè. Che personaggio avevamo? Tu avevi Todd, quindi mamma Mario e io Luigi. Ah, ah! Goku uh, uh, Perché hanno continuato a parlare? Goku Non Giusto per essere. Per controllare, vediamo. Questo non la Un attimo, guarda quello che è sotto. Eh, eh. Todd. Ah, ok. Mm, mm, mm. Speriamo che si senta bene il volume. Ma oh, suppongo di sì. Ok, sto livello. Mi piace ah, sì, particolarmente. Sì, sì aia ah, yeah. ok non mi piace più al diavolo tu aia manco a me thank you for that take this oh, oh like this. This. mamma mia ti <ride> ha dato la testa aspetta dobbiamo salire là thank you come again oh come on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 Ok, ma, ma ancora la prima, io yeah. E c'è, cioè, scusa, quanto, quanto avanti credi che siamo andati? <ride> In effetti abbiamo fatto tut, tutto un casino per.. Aspetta, ah, sì, dobbiamo sì. salire. Ma non ho capito, per. Per cosa ha una copertina un po' strana? Eh, c'è cioè la meme, c'è cioè Waluigi. Ah, quello. La live, quella lì. Vabbè, live. Live, cioè il premier, così si chiama ok let's do this wait for me now hey you son of a spaghetti no no no aha I'm gone oh man what the hell are you doing no no no good yeah il timbro corri prova il timbro thank you e eh no thank you so much oh prova perfetta timbro ok dobbiamo andare in quel box sì? quindi facciamoli fuori ready Run Yeah Go Ouija Go Ouija Run Run with it. I got it Sei sparito <ride> Sono sparito a caso <Peccato. ride> Ok lasciamo <ride> Mi sa che non sarebbe dovuto succedere Ok io vado apposta tu un po' meno però <ride> Diciamo che va bene No <ride> L'importante è che stiamo prendendo tutte le cose. L'importante. Oh mio Dio! L'importante è l'impegno. Oh, sì, sì, bravo. Vai, vai così. Oh yeah. Lo non mi spingere. Non no, no, io c'ho paura. Prendi questo. Sono the boomerang. Io ora ghost. If you don't do it. Aiuto. Oh, yeah. So? What should I do? Niente, abbiamo solo. No, no, no, no, vieni! Oh! Bolla, bolla, bubble. bubble! Bubble! man! No, io, io! Vedi che c'è qualcosa? IOS! Vai! Corri! Vai, aiuti. Tu non devi fare salta parete se sei sopra! Allora! <ride> e tu! Vai! Senti, lasciamo stare, non è qui, lo so. Sì, dov'è? È più è soletta, non, non andare sulla bandiera. Corri. Ora vai. Super jump. Corri, prendi il tempo. Prendi il coniglietto. Prendi la stella. Vedi. E lento. Ok, ora dobbiamo fare la bandiera d'oro, perché io non lo voglio rifare questo. Uh -huh. <coughs> Fermo, adesso ti lancio. Non ti lancio, va bene lo stesso. <ride> Giustamente. Lui salva in alfa. Eh.. Go l'importante Importante che dimari la bandiera, di salvirò per hives! Eeeh, smettila di! incitare il mio fratello a vincere! Occhi d'occhi, Todd. Todd! Bumbra. Che c'entra Todd? Perché non lo sanno che ah. personaggio siamo? <ride> Quanto adoro quando si arrabbia per ste cose? Oh, oh, oh. Comunque se avete notato le luci hanno una pattern tutta loro non sono a caso come vedete qua fa tipo l'orologio cerchiamo di andare nei livelli solo quando sono illuminati No Ecco no Stazi claim ero nemico ah perché tutti gli altri erano i nostri amici sai come? Yeah, yeah, yeah. no yeah. io non so come <coughs> io, volevo, io volevo come personaggio segreto in questo gioco a Luigi invece non c'è nessun personaggio segreto no no, no, no, no. proprio nessuno Sul serio no, prendi la stella che cosa sei corri io oh, YouTube too slow. You are too stupid. Giusto. Sì. Basta fare così, man. Wow. Wow. Wow. so good. Wow. Uh -huh. my Wow. man. Guarda come si fa. Mi sa che Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. no attenzione. no Wow. non visto. dobbiamo sconfiggere Mi sa che tra poco, sì, in questo treno succede una cosa strana. So che succede una cosa strana, per forza. Questa. No, c'è cioè una cosa tipo sul blocco, sul blocco. No, corri. Vai indietro. Presa. E la stella? Non ci credo. Vabbè, è meglio. Eh, infatti, l'ho fatta apposta. Perché la stella io... Tu hai detto non ci credo. No, non ci credo che è successo quello che è successo. No, oh, maledetto blocco, ce la facciamo anche senza di te. Thanks for the flow, ehi! <ride> ma no! Si sì, può perdere uno di nuovo. Vai, io li attiro tu li uccido. <ride> non sei, <stai>, non <tu ride> posso colpire <sguipire> dalla buccia. <ride> ma, ma perché in questo episodio sto, sto infrangendo tutte le hitbox possibili? Ti rendi <ride> conto? Non ne <Che ride> hai visto. Ma ho preso pure Beh, sappiamo questo. che è inutile, quindi andiamocene. Tu, come osi sopravvivere? Tu devi cadere <ride> come lo <ho> si sopra? Videre. Visto... <ride> ok, ho capito, mi devo imbollare. L'ho perso. Lo sa? Bravo. Ora vuoi un applauso? Resta indietro su Ok. Oh yeah! Ah ecco perché è sbagliato sì, Eh sì! Ecco, ora, ora io voglio vado su e tu di Ok. Ma è comunque qua succede. C'è cioè, il timbro! E come facevamo ad andare? Facevamo in qualche modo. Ah, suicidio. No, oh, oh, oh. Ah, ecco cosa succede: vedi strano, quei blocchi buoni. Ok, suicidio. Dove siamo? Sono morto. Okay. <ride> Cos'è successo? Sono morto. <ride> ci siamo uccisi a vicenda, ci pensi? Oddio vai, oh no. prendi! oh, all right! non capito, morite tutti! no, tu non hai capito niente, perché sei stupido! non serve uccidere lo so, però... Ho sono delle buone persone anche se sono bulli no nah, che cecchino uh -huh. ok ora non c'è niente, allora? vai vai vai vai ora non andiamo su però? ecco cosa succede di strano, questo vai prendi perché? ah è vero sono morto non posso uscire puoi uscire tu ah, bisogna ti, stare, ti, ti, stare ti, fermi per uscire e tu stai fermo no, io stavo muovendo no stai in un treno che si sta muovendo ma tu stai fermo ok stavolta però seriamente ci.. ma abbiamo tagliato, no? No, purtroppo. Ci dispiace anche, eh. Che siamo stupidi. Soprattutto un certo tizio che inizia con D. Ma non mai quanto ma vuole che inizia con Marco. Marco. No, Io l'ho Mar. detto la mia. Tu, tu non sei ma. Tu sei marnero, ok? Tu sei ma. Ma000. Il marnero è fatto di pretaglio il mar nero è un lago, non è nemmeno un mare aiuto Mamma. ma dai Ma che devo fare tutto io <ride> no. davo, davo Se lo clicco vero. io il blocco, ok? okay. lo clicco morì il tetto ecco cosa succede di strada niente, l'abbiamo già visto Che <ride> cosa è successo? io odio, corri la stella No, tanto ma si ferma un right. right. Non è un right, è un right. Un right. Risco. Devi fare lo schianto a terra. Non è vero. Vai, prendi il funghetto. Funghetto. Sì. Hai fatto il bravo bambino. No, non hai fatto Io il bravo. No. <ride> che non che non cosa va? Devo premere la mano. <ride> e ora chi c'è, boom, boom Boom? Pom Pom no. Comunque Pom Pom sta nel nuovo Super Mario Party Ed è strano Sì Haha, ha, gotcha Ma comunque Non sai perché sta tu... yes. Perché Boom Boom non può, è troppo grasso. No perché eh, Perché Pom Pom cioè, perché Pompone è una sgherra di Bowser, E' lì, gli sgherri di Bowser stanno. Eh sì, lo so. Come... Lo eh so. No. Altri personaggi nuovi sono tipo Goomba e la Tanta Talpa. Non è Tanta Talpa, è tant alpa. Okay, Tanta Talpa. Tantalpa. è Tanta Talpa. Capito, non è Tanta Talpa, è Tanta Talpa. Tanta frittata. Prendi, oh! Meno male. <coughs> stavo, stavo già sclerando <coughs> dentro io. Ok ce l'abbiamo fatta siamo a 13 minuti facciamo altri 5 livelli e la madonna e ci rivediamo alla prossima poco ciao no ci sì. vediamo alla prossima al gioco poi dopo questo video ok in effetti lo finiamo qua con 5 livelli il gioco tecnicamente oh ci sì. no no ci mancano tanti i livelli i livelli sono tanti milioni di milioni Uh, non ho capito il riferimento, di sicuro nemmeno altri. No. Quindi. No, nonno di megroni vuol dire qualità. Non c'è Las Vegas. No, c'è Las Vegas! Tu dicevi, eh? Basta, Vegas. Buona Las Vegas, mm, good. Eh, bravo, eh. Oh yeah, looking good! <ride> Noi abbiamo fatto Jackpot tre volte! Ah oggi facciamo Undertale anche! No! Come no? Com no? E spogliato il nuovo let's play. Dopo il 6 facciamo Undertale. Sì, ma non iniziamo a registrare. No. Ma non me l'avevi promesso. Non è vero. Sì. Non ti ho promesso niente. 5 con le 4, Va bene, facciamo Undertale però non lo oh yes. può. È ovvio. Let's go. Di sicuro se lo spingo lui mi farà passare <ride> Infatti ti ha fatto passare però ah, Il boomerang non è riuscito a tornare da me Sono felice No dai Run for your life Qui c'è una stella Qui c'è un'altra stella Ah si, sì, la stella ci fa vedere bene Right Vision there oh yeah oh oh. <ride> oh oh oh ah pure tu pure tu lo puoi fare Con la mano Si sì. lo puoi fare con la manina Posso anche fermare loro Ah fermo. No io devo camminare spesso Posso fare così al massimo ferma di mo Kiki Kiki consegna domicilio perchè? è un film non l'hai mai visto? no io sì. io no. io ho visto solo l'inizio però ok di qua hai dominio. ok? I need my help. Thank you! no <ride> e viva è bello che non posso vedere l'ombra ah è bello No, no aspetta ah ah è giusto. So. Oh sì. che fai? <ride> Nice. Oh, il miso. <ride> non l'ho fatto esplodere in faccia. Poverini, io li blocco. Sono così carini. Per esempio. No! Yeah. Perché muoio? Abbiamo 99 monete. E non c'è traccia di una moneta. Dovevo farlo, scusa yeah. Mi disse farfa blu. Farfa Farfa alfabeto. Ci sì. mancano un sacco di... Era uno spoiler questo? No. Ok, okay. non male. perché scusa. No, come uh... fate a uno spoiler se proprio prima abbiamo fatto un video di per me? no, per sapere ah, wow oh no yeah, Las Vegas no. alla fine del video sì, adesso. Metti che ne sblocchiamo un'altra, dove va a finire? Eh? Non, non va a finire non finisce ok, ora, chissà so che timbro ci sarà yeah, yeah. un timbro ripetuto perché perché le fatine le abbiamo già salvate tutte ma sono state rubate di nuovo Quindi è inutile quel timbro. Che l'hanno messo giusto perché avevano messo in ogni mondo. Uno con la fatina. Quindi. l'ollo pure questo. veramente nel primo mondo non abbiamo avuto il timbro con la fatina. Sì, che l'abbiamo avuto. Allora non me lo ricordo. Dai, Pronto, dai, dai. Sì, c'è questo diavolo! E' arrivato! Almeno abbiamo avuto una... Almeno abbiamo avuto una vita extra. Sì! Almeno... Comunque in questo mondo c'è un glitch. Vero! Ti faccio vedere. Se noi andiamo qua... Si dovrebbe in qualche modo poter salire sul tubo. Da quanto ne so io che ho visto. Ci cioè, dovrebbe essere un glitch nel muro invisibile perché non possiamo salire lì e poi cadere per metri e metri e poi si glitch a tutte <ride> e buone e il gioco si quindi meglio sì, di no quindi meglio di no Appunto. lo potete trovare su Google comunque acqua e mo. Un attimo. No, non puoi ah, mi dispiace. Lo so, la fastidio... Un attimo, lo odio? Sì, lo odio. Sì, No, ti sono andato a Non sono così gommoso come credi, ok? Nemmeno io li avevo visti, meno mai che sto dietro di te. <ride> Acque gommose. Io lo odio, oddio, oh questo livello. Oddio. No, oh, oddio. Non oddio, odio. <ride> a me non sta tanto tipo. Yaku! Oh, Soprattutto no. perché tutti mi usano. Vai, vai a prendere il timbro. Eh, mi usano come persona sacrificabile per prendere le cose tipo il timbro. No! Ecco, vai tu il sacrificabile! Vuoi a morire! Io ho la corona. Vedi, adesso siamo al sicuro. No, niente campanella per te. <ride> Sei sacrificabile <ride> il vero che cosa stavo dicendo tu mi hai detto prendi prendi sta no! mi sono salvato per un pelo di gatto di cui molti sono allergici io sì no non è vero io non sono allergico okay. a niente sono invincibile io sono intollerante in al pesce no semplicemente non ti piace no no no davvero e vai a prenderlo. senti giù e ti allampigliano la parete di qua a nessuno piace il pesce. Non è vero. Molti nella mia classe mi dicono sempre "Ma oh, ho fortunato che, che sei intollerante, io lo odio il pesce". Ah, sì, fortunato che sei intollerante. Che bello, non puoi mangiare il sushi. Ti prego. Beh, il sushi non mi piace tanto. Ma se non è mai assaggiato Che ne sai? L'ho so, assaggiato lo so. prima di scoprire di essere intollerante. Eh no, io volevo farla sbattere alla parete. <ride> no, no. Oh. <ride> Flessi è troppo intelligente. No, è troppo intelligente, Intelligenza? Sì, Enzo, intelligente. Quindi lei è Enzo. No, no, no, vieni, vieni. Sì, cosa vorresti dimostrare? Ecco, come si dimostrare, è inutile salvare sulle pareti. Aspetta, fammi provare di nuovo. Cosa vuoi dimostrare? dimostrare cosa voglio dimostrare che so arrampicarmi Luigi Wow Ok eccolo qui che cacchio stai facendo siii sì, mi sono imbollato che bellezza non morire non morire non mi, non mi aspetta aspetta non entrare Saliamo che eh? Sì. Cannon! Okay, sa che questa è la terza. L'Aud Brassa! se è la terza torniamo indietro, non c'è problema. Oh io mi sono cercato io! È stato brother! Wow! Sa... Ma io.. <ride> ma perché? Sei così stupido? <ride> tu sei stupido che non sei riuscito a saltare. Eh, ah, ma... io sono stupido! Ok, no. torniamo indietro! Torniamo indietro No Siamo già avanti Dobbiamo rifarlo Mi sa che stava nella parte di pezzi Aspetta Perplessi Ah è vero avevo il gatto Ah gatto avevo il Ok niente tagliamoci Rivediamo la stella No il timbro Eh sì, lo so Qui il fish ok no non ancora no, ho vinto io naturalmente quando mai comunque non andiamo alla alla bandiera dopo perché ho visto una strada segreta probabilmente porta da qualche parte ok taglio ok allora sarà questo oh. si sì, è questo eccola eh, Vai. Ma Abbiamo già ripreso. Sì, abbiamo ripreso. Già. Ah, ok. Uh -huh. Da quando abbiamo iniziato la. Oddio. Dio. Okay. Un attimo, c'è una parte in cui possiamo andare, guarda. Vai tu, io oh, sono primo posso... video. Perché? Mi hai me... preso mentre sto.. Sì. Mi stai portando <ride> giù. Ok, dai, basta. Cioè, niente, allora ci vediamo alla fine del gioco. Okay, sì, ragazzi, siamo alla bandiera, abbiamo scoperto che dietro c'è un fungo Nemmeno <ride> l'hai preso Ok, addio <ride> Nemmeno ho preso, vabbè, tanto ho vinto io No, ho vinto io No, ho vinto io No, ho vinto tu Ok, facciamo un ultimo livello per oggi Ok, adesso um... Un ultimo livello Eh sì, non schippiamo, tanto, vabbè, Cosa c'è da schippare? Sono 27 però in, in minuti, però. Uh, ah, i minuti anche 27.000 punti. Ok, prendiamo la casa? No, ce l'abbiamo prima. Andiamo alla casa brutta. Facciamo questo e poi basta. Maniero dei cubi torciamo. Sì, Madonna. questo lo adoro. No, io lo odio. Io lo odio. Io, io so a memoria tutte le stelle. Meglio. Luigi! Lo... Oh yeah! It seems like ho detto Luigi soprattutto perché ma c'è il timbro di Luigi. Ok, vai. Ah, Bisogna prendere il timbro. Io ho Metal Mavio e tu Golden Luigi. Veramente il Veramente uno è Silver Luigi, due è Golden Mario Non intendevo quello, lascia stare. Yeee! Yeah. Yow Mario, fai fare a me, sono esperto. Vai via ciccione. Quindi <ride> sono ciccione, sei tu quello ciccione. Oh, ce l'ha. I fratelli. Non sai che significa dover mangiare tutta la pasta che ti dice tua madre. Ma mia madre è tua madre. Fai qualcosa di utile, Luigi. E eh, prendi quel tipo. Adesso sono un blocco. LOL. Ok, prima stella. Right there. Aspetta mettiti vicino a me, vieni qua, vieni qua. Vai dall'altro lato. <ride> Penso che ci saresti cascato, mangia. <ride> Aspetta, io ti tengo, vai. No, sì. sì no. tengo. Quello funziona solo con il coso che spara, così poi... <ride> Dio, poveri, il tutto. Eh, grazie. Eh, ma lo so. lui. Scusa, prenditi. Il... Prenditi il gatto. Prendi il gatto. Molto meglio per me. Thanks. Non c'era niente, giusto? So. No, non c'è niente. Intanto ho provato io. Ok, andiamo qui. Yes! Guarda, adesso proviamolo di nuovo senza fail. Mettiti l'angolino qua vicino a eh. me. Abbassati. No, no, no, attaccata a me. <ride> un po' più separato. <ride> ok. Girati. Un attimo. Abbassati. ho Fatto. Sono abbassato. Siamo del due blocchi. più o meno. Tu non sei tanto. Vabbè, sì, vabbè sì, perché c'è la coda. No, anche perché non posso. No? no, tu sei. Ok, ora. Mmm, tempismo. No, la scusa di pausa. È il perché magari avessi qualcuno da aiutare I'm sorry brother Shut up Luigi, you're useless <ride> Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto? Oh mio dio che... è Appunto che, che spavento È, è troppo inquazzente Ciao anni. Ah certo oh. <ride> Bellissimo Ok è questo. Come hai fatto a camminare nulla? Ho usato il, il fly del tank, visto che era minimo tra la, il la, la, millisecondo E eh sì, sembrava che camminassi Nooo! Bravo, Bravo Mario! Non mi lanciare idiota, l'hai perso tu! <ride> Lei dio, idiota Luigi è idiota! Tanto io posso uccidere! FUSH! FUSH! <ride> A me fa ridere quando una persona dice giuda, perché è raro, perché spesso ormai le persone dicono un solo parolaccio quando yeah. vogliono la stupidità evidenziare la stupidità di. Eh, that was good. Ah. Ok, un Tartosso è caduto nel baratro infinito. Veramente lo sai che non esistono I, i Tartossi in in questo gioco? Questo è un cuposso. No, no, no, sì. Eh, sì. Ah, pensavo di essere... Un, Un paratartò. No, no. Eh sì, paratartò. Dannazione. Ok, aspetta, non, mi caccia. Devo guardarlo. Ok. Ora guardalo, guardalo. Se non moriamo. Oh, e lui, Mario. Uga. <ride> Itza Mario. Si è salvato. ti busta. Più o meno. Mi busta adesso. Che cosa sta facendo. Ok, comunque okay. allora. Bottiamoci nooo no. nooo lo dobbiamo ripare vabbè, taglio oh, mio Dio. lo facciamo off camera no, no, non possiamo farlo off camera perchè? tanto questo è l'ultimo livello che dobbiamo fare? eh Siamo va bene va bene, allora niente ci vediamo alla prossima parte noi intanto appena chiudiamo facciamo off camera il coso? Oh possiamo farlo? No perché quel tubo mm, porta mm, una mm. casa viola. Non dobbiamo. 32 minuti, sì. va bene. Sì. Ok, sì. ci vediamo alla prossima parte di Super Mario 3 allora. Alla prossima. Ciao. Ciao.